Uno dei problemi che si riscontrano quando il cliente mh, rende dotta la propria banca, il proprio istituto di credito della volontà di, parte, di partecipare a un esperimento d'asta è quello che il funzionario del, della banca che è preposto all'erogazione dei mutui e alle istruttorie non sappia eh, e non conosca la materia delle esecuzioni immobiliari. Per evitare questo piccolo gap e questa... Diciamo, ehm, tendenza che è molto invalsa, specialmente su alcun, per alcuni istituti di credito, riteniamo sia più giusto, e facente parte della nostra consulenza, prendere contatti diretti con il funzionario della banca che dovrà poi ehm, redigere l'istruttoria. Eh, in questo modo diamo tutte le rassicurazioni dal punto di vista tecnico-legale che consentono di comprendere la materia del contendere, ma e soprattutto diamo tutta una serie di documenti che diversamente l'istituto di credito non riuscirebbe ad avere, eh, relativamente all'immobile, al, al valore che è stato determinato in base alla perizia depositata in tribunale, l'avviso di vendita e tutti altri documenti che sono necessari proprio per l'istruttoria del mutuo.